Dunque, in questo video vedremo come si, può aggiù, come si possono aggiungere degli elementi al, al DOM. E per farlo lo far, eh, vedremo, eh, partiremo da un esempio. Dunque, questo esempio ha, è fatto da una parte testuale, sono tre frasi, tre paragrafi e quattro bottoni, che corrispondono a questi tre paragrafi, di cui i primi due sono... Semplicissimi, senza nessuna indicazione di stile, il terzo invece è identificato con primo div innanzitutto, e poi gli è associata la classe red sfondo giallo. Lo vediamo subito perché il CSS dice che la classe red assegna il colore rosso al testo e, la, e quella sfondo giallo un colore di sfondo eh, giallo, eh, scusate, red rosso e background color yellow. E infatti è così. Cioè gli stiamo, stiamo dicendo che tutto quello che c'è all'interno del div, tutta sta roba qua, dovrà essere di colore rosso e sfondo giallo. E vediamo ora, quindi, perché ho fatto questo sfondo giallo, perché identifica quello che c'è all'interno del div. La prima cosa che vedremo è come si fa a aggiungere qualcosa all'interno di questo div. E lo si può fare con due metodi, che sono prepend e append. Prepend, dice la parola, appende prima, e cioè prima del testo, qua dentro, siamo sempre all'interno del div, ma qua. E append, appende dopo, cioè qua. Allora, vediamo cosa succede quando ad esempio clicco il bottone 1. Dice function, mi esegue questo codice qui. Che cosa fa quel codice? Dice, vai a prendere il div che si chiama primo div, che è questo. E appendici, cioè aggiungici dopo, quindi qui dopo il punto tutta sta roba qua quindi mi aspetto che ci sia un div all'interno del div con sfondo giallo questo secondo div è la classe blu blu corrisponde al colore blu del, eh, del carattere quindi mi aspetto che cosa? che venga aggiunto dopo che però sia sempre all'interno del div in, in quanto vedete che è lo sfondo giallo è mantenuto lo sfondo giallo è diventato di colore blu perché questo blu più priorità rispetto a questo red, vediamo se ispezioniamo la pagina, ecco qua, cosa è successo, rispetto a prima, la possiamo vedere qua, questo div, primo div, che cosa contiene? Sono il testo iniziale e dopo questa parte qua, è proprio la classe blu, Vediamo cosa succede se adesso io ripeto l'operazione, cioè se aggiungo un secondo, sempre con la con l'append la un secondo testo. Adesso tutto quello che c'è dentro il, dentro il, il primo div è fatto da queste due porzioni di testo e quindi mi aspetto che venga messo dopo vediamo se riclicco questo infatti prima testo giunto con A. no scusate mettiamo qua non l'ho salvato rifacciamo allora, rifacciamo come era prima anzi togliamo questo lui appenderà il primo poi il secondo in ordine ok Eccoli qua, primo testo, secondo testo. Se lo ripetessi, aggiungerebbe sempre qua primo testo, secondo testo. La stessa cosa succede con il prepend, solo che succede qui in testa, quindi prima del testo iniziale, non dopo. E in effetti, qui cosa ho fatto? Ho fatto due eh, classi che sono eh, prepend, eh, aggiungi prima del testo che ho identificato con primo div, sempre in blu, il primo testo e il secondo testo aggiunto con prepend. E guardate cosa succede, se clicco il bottone 2, vedete, prima è stato aggiunto questo, c'era solo il testo iniziale e lui l'ha aggiunto qua. A questo punto il contenuto del div era formato da questi due pezzi e se lo aggiungiamo prima il secondo div viene sempre in testa quello che c'è già e quindi la sua porzione è questa. È possibile però che io voglia aggiungere qualcosa fuori dal div, no? immediatamente prima, qui per esempio. Allora per questo, prima e dopo, esistono due altri metodi che sono before e after e li vediamo qua. Before aggiunge prima quindi io adesso cliccando il bottone 3 aggiungerò qualcosa prima di tutta questa porzione gialla quindi sarà fuori dalla porzione gialla in blu ma senza sfondo giallo e, e cliccando il bottone 4 il metodo è after e quindi verrà messo dopo. Iniziamo a vedere cosa succede col bottone 3. Eccolo qua. Allora cosa fa? anzi, vediamo a pezzetti vediamo a pezzetti così più chiaro se io commento questo inizio a cliccare il bottone 3 e lui aggiunge prima della porzione gialla sono il primo testo aggiunto con appende eh, no. aspettate che voglio farvelo bene perché così si capisce tutto ok, allora, bottone 3 sono il primo testo aggiunto con appende se adesso io ripeto la funzione metto qua così si capisce che è il secondo cosa succederà? gli sto chiedendo di nuovo aggiungimi un secondo testo appena fuori del testo col sfondo giallo e quindi dove me la metterà tra questo blu e lo sfondo giallo perché immediatamente sopra c'è questo ed ecco lo salviamo Adesso abbiamo il secondo, eccolo qua. Secondo testo, anzi, facciamoli tutti e due. Salva tutto. Bottone 3. Primo testo e secondo testo. Facciamo da ultimo come vedere, come l'after. L'after aggiungerà dopo il giallo il primo testo e poi aggiungerà il secondo testo ma sempre immediatamente dopo il giallo e quindi vengono così il primo testo viene qua il secondo testo va a infilarsi qui in mezzo perché vengono sempre aggiunti immediatamente dopo lo sfondo giallo e nei prossimi video vedremo altre funzioni per manipolare il DOM